Liga, si ferma ancora l. Atletico Madrid al Mestalla. Siviglia sul velluto in casa. Valencia, Atletico Madrid 0-0. Valencia 4-4-2, Netto, Montoya, Gabriel, Garai, 74 Murillo, Gaia, Soler, Pareggio, Condogba, Pereira, 61 Guedes, Zazza, Rodrigo, 70 Santimina. All. Marcellino. Atletico Madrid 4-4-2, Ovlac, Juan Fran, Savic, Lucas Hernandez, Felipe Luis, Coque, Thomas, Saul, Carrasco, 60 Gaetan, Correa, 72 Gameiro, Vietto, 65 Torres. Ol. Simeone. Secondo stop in tre partite per l'Atletico Madrid, che conclude il tour lontano da casa con uno 0 0 al Mestalla contro un ottimo Valencia. Senza Gretzmann squalificato, Simeone sceglie Vietto e corre in avanti, ma non viene particolarmente ripagato, la prima mezzora di partita scorre via senza particolari occasioni. Poi una palla persa permette proprio a Laki Luciano di battere col sinistro in area, conclusione sopra la traversa. L'attaccante ci riproverà di testa, ancora senza risultati, mentre i padroni di casa si difendono su due linee ma non riescono a pungere. Sono i piazzati di pareggio a creare le occasioni più pericolose. Allora di gioco prova ad approfittarne Gabriel Paulista, palla fuori. Il Valencia chiuderà senza nemmeno un tiro in porta all'attivo, mentre Neto deve invece mettere le mani per salvare su Gaetana al 62. I cambi fruttano poco, la gara si spegne sullo 0-0. Entrambe le squadre salgono a 5 punti. Tra una settimana per i colcio neros l'esordio al Vanda metropolitano. Fonte immagine, Twitter Chiocciola Atleti. Siviglia, Eibar 3-0. 46 Ganso, 76 Ben Ilder, 90 più 2 Nolito. Siviglia 4-1-4-1, Rico, Mercado. 72 Corchia, Carrio, Lengle, Escudero, Nzonzi, Navas, 79 Correa, Sarabia, Danso, 87 Jace, Nolito, Benny Hidder. Hall. Berizzo. Eibar hey 442, Dmitro V, Kappa, Oliveira, Ramis. José Angel, 79 Bebè, Alegio, 40 Pena, Garcia, Escalante, Inui, 61 Rivera, Kike, Enrique, Hall, Mindi Libar. Il Siviglia inanella la seconda vittoria consecutiva, dopo lo 0-1 di Getafe, arriva anche il primo sorriso in casa grazie al 3-0 contro Leibar. Gli andalusi scendono in campo col piglio giusto e si affidano alla profondità, i tagli alle spalle della difesa creano le due maggiori occasioni del primo tempo, con Benny Eder che al quarto dora incrocia col sinistro, Dmitrovic devia sul palo, e con Nolito che apre eccessivamente il destro. Un raso terra di Inui solletica la squadra di Berizzo che in avvio di ripresa passa immediatamente in vantaggio. Nollito a un'autostrada a sinistra e la percorre fino in fondo, crossando poi basso per l'arrivo di Ganso che fa uno zero da pochi passi. Lei reagisce e va vicino al gol in almeno un paio di occasioni, con un salvataggio sulla linea di Lenglet che salva il Siviglia. Offensivamente però gli andalusi sono uno spettacolo, Benny Eder finalizza il 2-0 dopo una gran combinazione tra Nolito e Sarabia. Nel recupero l'ex Celta Vigo e Manchester City confeziona anche il terzo gol su assist di Corchia. 7 punti per il Siviglia, secondo dietro al Barcellona, ferma 3 Leibar. Fonte immagine. Twitter chiocciola Sevillaf.